Buongiorno, è sabato 10 ottobre, devo di nuovo confutare l'ambrenetto perché qui siamo a Rua Augusta e ci sono i turisti. Questo è il negozio del Portogallo, del Forza del... Portugal che ha fatto vedere lui qualche giorno fa, quindi ecco guardate il passeggio, ci sono i locali ma ci sono anche i turisti perché i tavolini dei bar ci sono i turisti logicamente non è come l'anno scorso ma c'è movimento quindi non è spianatissima Lisbona c'è gente guardate e sabato pomeriggio sono le 16 io adesso cammino per andare verso la mia destinazione alle spalle ho Prasado Commercio, qui ho, ecco qua, guardate le persone che attraversano la strada, c'è il passeggio, non è spianatissimo, ci sono i turisti che magari sono portoghesi ma alcuni sono anche giovani e sono stranieri, quindi Lisbona con i turisti.